Azione! Di che cosa parliamo oggi? Di Coccomeri. Ma me lo offri questo aperitivo? Fantastico! Senti, una piccola cosa, vieni qua. Eh, io ho un blog, si chiama tenere di World, abbiamo un sì. pubblico. Che cosa facciamo oggi qui? Un aperitivo. E dove lo facciamo? Qua al peluchero ero Duido Torre! Perfetto, allora ora mi offri qualche cosa? Sì, certo, facciamo vedere Michele Michelle. Una bella sangria che è lì giù in fondo, ma io vorrei farvi vedere quanto è grande. Possiamo aspettare che è un pochettino sul carrello? Più grande, carrello, il sì. carrello. Fantastico! Eccolo! Per tutti quei clienti che vorranno venirsi a farsi bella qui da Duilio Torre, una volta a settimana facciamo che facciamo l'anguriata, l'anguriata. E che cosa com è composto l'anguria o oh, l'anguriata? È eh, un'anguria scavata, un po' come l'ho scavato. Vale? Vino Moscato, vale. Frutta di qualsiasi tipo, che può essere da limone, d'arancia, all fragola, frutti di cospoli molto e... bene, vino che è spettacolare che è un profumo, voi non lo potete sentire ma, noi, nosotros... abbiamo yeah. yeah. no, <ride> no, benissimo da eh, Duilio Torre, Francesco Gallori, vi augura buon appetito perché questo non è solo da bere, ma è da mangiare vi aspettiamo numerosi, ciao. Ciao, Duilio, eh, puoi salutare i nostri amici? Buongiorno, sto facendo un colore, sono concentrato, ma mi viene c'è una polina. Vale, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.